Buongiorno, ringrazio voi per essere qui e ringrazio gli organizzatori per aver pensato alla mia modesta persona come moderatrice, io di solito ho una fama opposta, cioè di non moderare proprio niente ma di aizzare gli animi ormai sono troppi anni che lo faccio per cambiare alla mia età, però vista la veste nella quale sono oggi farò uno sforzo. Lo sforzo è tanto più difficile perché stiamo parlando, ma anche tanto più dovuto, perché parliamo di un argomento che in sé divide. Oggi le questioni dell'ambiente sono diventate questioni dirimenti del modo di pensare delle persone e di conseguenza sarà opportuno che tutti i partiti politici mettano al centro della propria agenda politica questo argomento. Questo argomento è da una parte è molto forte la tutela dell'ambiente, dall'altra altrettanto forte, secondo il mio modesto parere, la tutela delle aziende, del lavoro, dei prodotti e dei lavoratori che quei prodotti, a quei prodotti lavorano. Questo perché l'Europa vive una crisi che è fatta anche di crisi di produzione, di crisi di economia e secondo me, se c'è L'ultima cosa di cui noi abbiamo bisogno è di una condanna alla decrescita che non sia ragionata, che non sia programmata, che non sia, che non sia frutto di scelte anche economicamente felici. Parliamo di questo oggi perché questo, organizzato da Fare Ambiente e che vede, e che vede le, le sigle più importanti dei produttori di plastica, è argom un argomento al centro del dibattito. Non la voglio fare lunga, poi se, se, se lo riterrò opportuno e mi darete l'opportunità voi nel corso del dibattito lo interverrò brevemente. Qui non è in gioco, secondo me, l'apocalisse e la salvezza del mondo. Noi non ci possiamo affidare a figure pure evocative e affascinanti come la giovane Greta che da oggi in, è in giro per... Roma e per l'Italia che sarà ricevuta dalla Presidente di questa struttura, dal Presidente della Camera e dal, e dal Papa. È una testimonial rispettabile, può piacere o no, ma non può essere l'unico punto di vista, né a mio modesto parere può essere l'unico modo di rispondere alla crisi dell'inquinamento, eh, al problema grave dell'inquinamento che dopo domani credo eh, ci sia un palco con una manifestazione e su, eh, organizzato dalla CGL gli strumenti, le strumentazioni elettroniche vengano eh, alimentate da una dinamo con 128 biciclette tutti a pedalare. Secondo me non è questa la soluzione, è un bel esempio folcloristico ma non è la soluzione. E allora il punto è, ed è per questo che è importante un dibattito come quello di oggi. Si riesce a produrre una forma di tutela dell'ambiente che non soffra di estremismo? Si riesce a produrre una forma di tutela dell'ambiente che non sia, come si dice con termine brutto ma efficace, da talebani, talebana? Cioè noi riusciamo a pensare a preservare senza, senza distruggere anzitutto posti di lavoro? Io mi sono trovata a fare questo dibattito a proposito del tabacco, che fa male esattamente come la plastica negli oceani, non c'è dubbio. E però quanti italiani, quanti lavoratori italiani producono tabacco? e distruggere semplicemente la produzione di tabacco dopo che per decenni è stata incoraggiata e dopo che lo Stato italiano ci ha guadagnato una quantità di quattrini pari a due terzi, tre quarti dell'intero ricavato, è, è senza senso. Bisogna trovare formule alternative, bisogna trovare nuove forme di produrre, nuovi modi di fare prodotti che non siano nocivi. Io, a quelli che soffrono di catastrofismo... Ricordo sempre che se è vero che l'uomo ha accelerato la produzione di prodotti, di prodotti nocivi, è anche vero che la condizione dell'umanità eh, 200 anni fa, 100 anni fa, 50 anni fa, 30 anni fa, era di qualità inferiore a quella di oggi e cerco sempre di avere presente come e quanto si viveva nell'Inghilterra della rivoluzione industriale come e quanto si viveva nell'Italia tra le due guerre, come si viveva anche nel secondo dopoguerra. che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che fino a prova contraria, almeno fino ad oggi l'uomo nel momento in cui è arrivato a eh. produrre si è reso conto quando produrre era Fonte o possibilità di danno alla natura e a se stesso, e vi ha finora sempre posto rimedio. Sarà la mia una, una fiducia cieca nell'umanesimo, ma io non intendo abbandonare il criterio della responsabilità individuale e dello sviluppo. Che non dimentichi mai che deve essere anche progresso. Finito questo fervorino, del quale sentivo strettamente il bisogno, visto l'argomento di oggi, eh, do la parola. Avrebbe dovuto aprire il. Il professor Vincenzo perché è il presidente nazionale di fare ambiente arriva con un po' di ritardo perché è in la trasmissione televisiva di Rai 2, presumibilmente a parlare anche di questi argomenti di cui stiamo qui a discutere oggi e do invece, perché poi ci deve salutare per impegni istituzionali ed è stata così gentile da raggiungere comunque questo convegno l'onorevole Elena Lucchini che è della, della Lega e che fa parte della Commissione Ambiente e Territorio. Lavori pubblici alla Camera dei Deputati, appunto Ambiente. Prego Elena. Buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio fare un saluto ai presenti, ringraziare Giovanna Maglio per, per la sua introduzione insomma, che ci ha fatto capire anche direi, in poche parole, in maniera esaustiva, quello che è il, il concetto generale del, del convegno di oggi. Eh, saluto e ringrazio anche l'Associazione Fare Ambiente, il professor Pepe che ci raggiungerà più tardi per, per l'invito. Io purtroppo dovrò essere concisa e particolarmente breve perché, come è stato appena detto, mi aspettano i lavori, lavori daula, una conferenza stampa e quindi dovrò essere abbastanza veloce e, e quindi abbastanza concisa. Allora vorrei partire innanzitutto dal, dal concetto di Europa, l'Europa che è sempre stata diciamo, centrale su quelle che sono le tematiche di natura ambientale, le tematiche relative allo sviluppo sostenibile. Ecco l'auspicio è quello che si continui in questo senso, che l'Europa continui ad essere centrale in merito a queste argomentazioni. Io, tra sottolineato questa cosa anche nel, nel mio intervento in dichiarazione di voto alla Camera dei Deputati in, in merito alla mozione di maggioranza sui cambiamenti climatici, proprio giusto due settimane fa, e ho voluto accostare all'Europa il termine di quella della civiltà. Non ho detto questo termine per caso e non voleva ridursi al semplice significato della parola, ma volevo dire qualcosa in più come concetto, ovvero che l'Europa ha sempre affrontato i grandi temi, i grandi argomenti in maniera oculata in maniera profonda, con una certa riflessione e questo sicuramente si riconduce alla nostra storia, alla nostra origine che ha portato chiaramente ad un progresso culturale, progresso culturale che ci permette di affrontare anche valutando quelle che saranno le conseguenze di ogni nostra singola azione, sia nel breve termine sia a lungo termine, quindi anche in un'ottica futura ecco purtroppo non tutti valutano in, in questa maniera quindi faccio riferimento ai paesi in via di sviluppo paesi come l'Africa, paesi come il Sud America, come l'Asia che tendenzialmente purtroppo antepongono spesso e volentieri quelle che sono eh, diciamo, le, le esigenze di natura economica piuttosto che valutare in maniera profonda quelle che potrebbero essere le conseguenze le conseguenze sull'habitat, sull'ecosistema, sull'ambiente e di conseguenza anche su loro stessi su loro stessi ma anche noi stessi perché poi quando si parla di ambiente, eh, parliamo del mondo, è tutto chiaramente collegato dall'area che respiriamo all'acqua, ai mari, l'acqua che scorre attraverso le correnti raggiunge le, i nostri mari, il mar Mediterraneo, l'Europa e quindi trascina con sé anche prodotti, eh, rifiuti di vario genere, materiali di ogni, di ogni tipo e trascina con sé anche la plastica. Oggi ritroviamo grandi quantità eh, di plastica nei mari e parlo e faccio riferimento chiaramente anche al nostro continente all'Europa, ma poi non ci rendiamo conto che solo lo 0,5% più o meno questi sono i dati che ci vengono dati, della plastica che viene utilizzata in Europa finisce nel mare quindi la stragrande maggioranza non è plastica che noi abbiamo prodotto in Europa ma che arriva da altre, da altre zone del mondo. Ecco, quindi siamo arrivati al punto della plastica che è il tema centrale di questo convegno e io quando penso alla plastica penso al riuso, penso al riciclo, penso al tema dell'economia circolare Ecco Questo credo che sia il, il tema focale, il tema centrale di tutto quanto. In realtà sono due paroline che messe insieme hanno un certo impatto da un punto di vista mediatico sulla società, sull'opinione pubblica, hanno una certa rilevanza, però di fatto non sono mai state concretamente attuate. Oggi in realtà parliamo ancora, oggi di economia lineare, parliamo di un, di un ciclo dei rifiuti che in realtà non c'è. E così tendenzialmente cosa si fa anche a livello di e tanti in realtà tendono a demonizzare un determinato prodotto, un determinato materiale, in questo caso la plastica, e demonizzare un intero settore, in questo caso l'industria della plastica. Perché? Perché questo è molto più facile trovare un capro espiatorio, dire che un qualcosa non va bene, perché questo ha un impatto importante sulla società, sull'opinione pubblica immediato e ti permette di acquisire subito un consenso. Adesso tra un mese e mezzo ci saranno le elezioni in Europa, è uscita da poco questa direttiva e sicuramente questo avrà un impatto sulla società pubblica che vuole sentire parlare oggigiorno di temi ambientali di tutela ambientale. Ecco, però in realtà bisogna ricordare che la plastica ha avuto un ruolo strategico importante nella vita dell'umanità. Eh, sicuramente è nata le prime forme di formule di plastica nell'Ottocento, possiamo dire che ha avuto un'origine dagli anni 30 della, quindi dello scorso secolo. E parliamo di un materiale che oggi viene utilizzato. Per qualsiasi cosa, ha avuto veramente un impatto importante nella nostra società perché, innanzitutto, parliamo di un, di un materiale resistente, leggero, facilmente lavorabile, è utilizzabile anche perché è facilmente poi economico, quindi, insomma, una serie di caratteristiche che lo rendono utico, unico. E quindi, ha avuto questa espansione a, su larga scala. E poi negli ultimi anni sono nate le bioplastiche per ovviare al tema appunto della plastica, perché qualcuno aveva cominciato a demonizzare, sono nate le bioplastiche, ma ci rendiamo conto che le bioplastiche hanno già cominciato a, a portare a delle, a delle seconde problematiche. Si è cominciato a parlare della, del tema della, del land grabbing. Oggi se possiamo pensare anche in un'ottica futura, nel momento in cui possiamo presupporre dovesse essere messo al bando la plastica e quindi dare un impatto importante al tema delle bioplastiche e quindi cominciare a produrre su larga scala le bioplastiche dovremmo pensare che magari non solo lo 0,1% dei terreni che vengono destinati a, alla produzione delle bioplastiche aumenterebbe drasticamente e quindi prenderebbe gran parte degli ettari di terreno che oggi sono destinati al fabbisogno alimentare e quindi si porrebbe un altro potenziale secondo problema, quello del requisire diciamo, terreni da parte di multinazionali, da parte di e quindi utilizzare questi terreni per la produzione delle bioplastiche ma ridurre drasticamente i terreni che oggi vengono utilizzati a scopo alimentare e per andare incontro a quello che fa bisogno, uh, fa bisogno alimentare nel mondo quindi per, per la popolazione mondiale e quindi ci rendiamo conto che insomma passando da un materiale e l'altro si, si può presupporre che possano nascere sempre potenziali problematiche detto questo a questo punto io posso dire che forse questa non è la strada giusta la strada giusta era quella della quale stavo parlando prima, quindi dare piena attuazione all'economia circolare, al riuso, al riciclo delle, delle plastiche e di tutti i materiali. Chiaro ed ovvio che per arrivare a questo però si deve anche imparare a fare sinergia, cominciare a fare cooperazione tra tutti, tra associazioni ambientaliste, tra istituzioni e tra anche le stesse industrie della plastica, le stesse attività produttive che fanno questo quotidianamente, perché se non cominciamo a cooperare tutti insieme difficilmente riusciremo ad arrivare ad un buon esito di questa, di questa situazione. Quando parlo di riciclo parlo anche del fatto che dovremmo cogliere questa opportunità, aprire magari ad un nuovo mercato, ad aprire magari un nuovo indotto. Questo potrebbe portare anche a nuovi posti di lavoro. Insomma, perché non porre l'Italia e porre l'Europa in maniera importante di fronte a questo futuro? Perché io credo che questo sia, sia il futuro. Poi certo, di pari passo, oltre a questo tema, c'è anche il tema dell'educazione ambientale. Le due cose devono chiaramente andare, andare in parallelo educazione ambientale soprattutto riferita ai più giovani, ai più giovani quindi l'idea di portare l'educazione ambientale nelle scuole tra i più piccoli, questo potrebbe portare anche ad una platea molto più vasta perché sappiamo che quando i bambini poi acquisiscono una nuova conoscenza alla, a scuola normalmente la portano a casa e possono anche eh, fare in modo di trasmettere questa conoscenza ai genitori, quindi insomma ci sarebbe anche un contesto molto più ampio al quale trasmettere questa informazione, ecco, quindi dal mio punto di vista do appunto di 100 sono queste le due strade assolutamente dare piena attuazione all'economia circolare e quella dell'educazione ambientale, grazie grazie a Elena Lucchini e sentiamo, co cominciamo a sentire che cosa hanno da dire i rappresentanti del mondo delle imprese e delle associazioni che insieme a fare ambiente hanno voluto questo convegno come momento di apertura, di una fase di dialogo che deve portare a una concertazione, guai se così non fosse se non fosse possibile quel tipo di cooperazione che l'onorevole Lucchini ha appena delineato come unica via d'uscita. Cominciamo a dare la parola a Marco Omboni, Presidente della Federazione della Gomma Plastica, prego. Grazie. Grazie a Giovanna Maglia, grazie all'onorevole Lucchini, grazie chiaramente a Farambiente per questa opportunità che ci viene data di presentare vabbè, quella che forse modestamente abbiamo chiamato una via italiana alla sostenibilità per le stoviglie monouso però ecco, prima ancora forse di parlare di una parte propositiva è il caso di cercare di, come dice anche il titolo del convegno di fare un po' di chiarezza su quello che sta succedendo in materia di normativa eh, che regola o dovrebbe regolare il mondo delle, delle plastiche monouso eh, perché effettivamente chiarezza ce n'è molto poca in questo momento e, io lo faccio in qualità di Presidente di Promo è un gruppo interno a Federazione Gomma Plastica che raccoglie i principali produttori italiani di stoviglie monouso in plastica, io lo dico a voi, vi prego di non dirlo troppo in giro perché ci tengo alla mia incolumità e in questo periodo dire che si fa questo lavoro sporco è veramente molto molto molto rischioso e dicevo principali produttori italiani di stoviglie monouso in plastica e quindi vuol dire anche principali produttori europei di stoviglie monouso in plastica eh, perché effettivamente ad oggi oltre il 50% delle stoviglie monouso in plastica che girano in Europa sono fatte in, in Italia. Allora. Il punto di partenza eh, che vorrei prendere è questa famosa direttiva europea, eh, cosiddetta SUP, che è una direttiva che dovrebbe ridurre la dispersione nell'ambiente di alcuni prodotti monouso in plastica e quindi chiaramente vorrebbe fare qualcosa a favore dell'ambiente, cioè eh, chiaramente i, i principi ispiratori sono assolutamente positivi. Poi però questa direttiva si fonda su alcuni presupposti e muove da alcune logiche che sono assolutamente, e consentitemi anche oggettivamente, criticabili. Eh, noi abbiamo evidentemente portato le nostre ragioni, che poi sono un po' le ragioni di tutto il mondo della produzione di, di packaging monouso plastico italiano anche in Europa. Queste ragioni sono state magari nemmeno ascoltate, poco recepite tant'è che alla fine la direttiva è diventata diciamo così ormai ufficiale eh, grazie a un voto massivo di maggioranza del Parlamento europeo, 560 europarlamentari hanno votato a favore di, di questa norma, molti italiani anche evidentemente, 35 hanno votato contro, 28 hanno, si sono astenuti, e a questo punto consentitemi di rompere, se c'è un protocollo lo rompiamo perché io vorrei ringraziare uno dei pochi, una delle poche persone che hanno levato una voce contro, eh, contro appunto questa norma che alla fine è una norma che attacca l'industria italiana e qui in sala e in prima fila è l'onorevole Gardini. Grazie. Applausi Presupposti sbagliati. Eh, questo è un presupposto che la stessa Commissione europea nei suoi lavori preparatori ha messo nel rosso bianco. È stato forse già citato, ovvero il fatto che è una ricerca fatta dalle università tedesche pubblicata negli Stati Uniti, è una ricerca che dice, ma ce ne sono, ce ne sono anche altre, che oltre il 90% dei rifiuti plastici che girano per i mari e per gli oceani, quindi e questo è il tema che la direttiva andava a colpire oltre il 90% vengono da soli 10 fiumi e questi 10 fiumi sono tutti extra europei a questo aggiungiamo un aspetto che può sembrare stupido ma probabilmente stupido non è in Europa i sistemi di raccolta ci sono tanto più in Italia che a oggi, magari qualcuno lo dirà anche meglio di me e giro la testa verso il Presidente Ciotti, c'è un'eccellenza per quanto riguarda il riciclo delle plastiche. Le plastiche che vengono disperse e quelle monouso in primis in Italia sono disperse soprattutto per una questione di maleducazione e di cattivi comportamenti. Ebbene, ora mi dite per cortesia quando il consumatore ha in mano uno di questi tre prodotti come sono tutti e tre monouso, come è in grado di riconoscere di percepire quali di questi tre può essere o forse in teoria potrebbe essere buttato nell'ambiente e quale no? Di questi tre prodotti ce n'è uno in plastica, uno in bioplastica e uno in cartoncino politenato. Sono tre prodotti monouso e noi riteniamo che tutti e tre abbiano dei problemi legati, parole dell'onorevole Lucchini, alla educazione e maleducazione della gente e su questo torneremo poi altro aspetto dicevo eh, noi siamo leader in Europa per la produzione di questi prodotti sto parlando di stoviglie monouso in plastica eh? cioè i prodotti che sono al cuore della direttiva, perché la direttiva dice tante cose, fra queste, articolo 5, dice che alcune categorie di prodotti vanno messe al bando, fra questi prodotti ci sono due elementi fondamentali della stoviglieria monouso, quindi in buona sostanza stoviglieria monouso, piatti, bicchieri posate, eccetera, eccetera, al bando vanno messi, secondo la direttiva, i piatti e le posate non i bicchieri che in realtà sono i più diffusi e credo che chiunque di noi passeggi eh, sulla spiaggia in genere se trova qualcosa trova dei bicchieri più che delle posate, dei piatti ma tant'è comunque in buona sostanza queste due categorie di prodotto corrispondono allo 0,6% della plastica che annualmente viene immessa sul mercato e trasformata in, in prodotti di, di vario genere quindi evidentemente stiamo parlando di una piccolissima quota su cui altrettanto evidentemente si è accanita o si sta accanendo questa direttiva di più le nostre aziende, lo dico di nuovo, sono leader nella produzione di stoviglie monose in plastica ma non fanno solo stoviglie monose in plastica le nostre aziende usano già, direi da tempi non spospetti, materiali alternativi ad esempio le bioplastiche sono credo 20 anni che alcune delle nostre aziende sperimentano e utilizzano e hanno introdotto in gamma prodotti in bioplastica, ma poi abbiamo anche, oltretutto le nostre aziende ha anche un'attività espansiva verso l'estero, quindi abbiamo acquisito attività all'estero che magari fanno polpa di cellulosa, fanno prodotti in polpa di cellulosa, in cartoncino, quindi i materiali li conosciamo più o meno tutti, conosciamo il mercato e quindi abbiamo tutti i titoli per dire che questa è una cosa che sta succedendo, ovvero la buona parte dei prodotti alternativi, soprattutto quelli in polpa di cellulosa, ai prodotti plastica vengono dall'estremo oriente questo significa che sostituiamo delle, delle produzioni scusate, europee e italiane soprattutto con produzioni che vengono per lo più dall'estremo oriente dove magari una certificazione di compostabilità piuttosto che una certificazione di eh, idoneità al contatto alimentare non si nega a nessuno effettivamente ci sono dei flussi di importazione che non sono poi così, così con, controllati Altro aspetto, lo dicevo prima, eh, questa direttiva si fonda su una specie di statistica di quali sono eh, gli oggetti prodotti in plastica più frequentemente trovati su alcune spiagge europee. Dicevamo che i piatti sono fra i prodotti banditi, però a me risulta che i piatti non siano fra le prime dieci items, fra i primi dieci articoli che sono ritrovati. Ci sono i bicchieri, ma i bicchieri non sono banditi. Misteri di chi eh, appunto, ha, ha scritto queste, queste norme. Ancora, e questo forse è uno degli aspetti più critici e controversi, in realtà se parliamo di sostenibilità strettamente ambientale, la realtà è anche un po' diversa da come può sembrare, perché noi abbiamo fatto fare degli studi debitamente asseverati, un LCA dei prodotti in plastica, dei prodotti in monouso e di altri prodotti, eh, sempre monouso in materiali alternativi, e da questo studio risulta che Vero che il prodotto riutilizzabile in vetro e ceramica è il prodotto che ha un impatto ambientale inferiore a tutti gli altri, lo diamo abbastanza per scontato, ma poi fra tutti i prodotti monouso non è che i prodotti in plastica, in questa schifosa plastica tradizionale, siano quelli più impattanti, anzi, ad esempio i prodotti in polpa di cellulosa, di cui parlo e poi vedrete anche perché insisto su questo, a oggi, a oggi allo stato attuale delle tecnologie, questi prodotti in polpa di cellulosa hanno un impatto ambientale molto superiore a quello delle plastiche tradizionali. Devo fare un po' di chiarezza, quindi eh, se, ecco, se mi gira la diapositiva cerco di ricordare alcuni punti che caratterizzano questa famosa direttiva. Allora abbiamo detto, che la direttiva prevede il bando per alcune categorie di prodotti monouso entro due anni, due anni dal momento in cui la direttiva va in essere, la direttiva non è ancora effettivamente essa, non è ancora scritta sulla, chiamiamola gazzetta ufficiale europea lo sarà verso maggio di quest'anno quindi a maggio del 2021 per quanto riguarda il bando ci siamo poi ci sono delle categorie di prodotto per cui sono previste delle limitazioni ma di questo magari parleranno i colleghi che più direttamente sono coinvolti in questo tipo di limitazioni dicevo che nei bandi non sono compresi bicchieri e dico anche, poi magari il, il dottor Varsaria a sua volta dirà qualcosa di più in questo senso, che eh, questa direttiva come tutte le cose scritte non benissimo necessita di qualche interpretazione, oggi l'interpretazione prevalente dalle definizioni che la direttiva dà, l'interpretazione prevalente dice che dentro ci sono anche i prodotti bioplastica, addirittura qualcuno ritiene che ci sono dei i bicchieri, come quello che vi ho fatto vedere prima, in cartoncino ricoperto da un piccolissimo strato di plastica. Perché è curioso, questa è carta con un piccolissimo strato di plastica, però questo bicchiere se non avesse quel piccolissimo strato di questa schifosissima plastica non servirebbe un tubo a dimostrazione di quanto la plastica possa essere utile. Una cosa che è certa è che se questa direttiva, se, forse dovrei dire quando, ma preferisco dire ancora se questa direttiva entrerà in vigore fra due anni o quando sarà eh, in Italia, porterà, visti i tempi così ridotti, un colpo che crediamo sia mortale a un sistema di industrie che dicevo essere leader in Europa che concretamente corrisponde ha circa 3.000 eh, dipendenti diretti che possono essere pochi o tanti ma ricordiamoci che si è giustamente fatta, sollevata Molto clamore sul fatto che, ad esempio, è un'azienda, io sono di Verona, penso un'azienda che fa Pandora e la Melegatti di Verona, c'erano un centinaio di dipendenti diciamo così, in difficoltà, perché questa azienda, forse spiego, non avete sentito parlare, era, era appunto in difficoltà, se ne è parlato per giorni e giorni di più su giornali, mezzi di comunicazione, eccetera, eccetera. Chiaro, i pandori sono più belli dei bicchieri di plastica però parliamo di 100 dipendenti contro un settore da 3.000 persone che fa quasi o circa un miliardo di euro di fatturato ad aggiungere confusione invece che chiarezza ci sono poi e passo dall'ambito europeo all'ambito nazionale tutto questo proliferare di smetto di stare gobbo sto un po' dritto di stare questo eh, proliferare di, di, di, di, di norme di, di, di, di, di, di non saprei come chiamarli, che vengono fatti a livello delle amministrazioni locali. Ma ad esempio è recentissimo quello fatto dalla, proprio dalla città di Trapani che vieta proprio eh, IC MOC la possibilità di utilizzare, non solo di utilizzare stovine monouso in plastica, ma anche di poterle commercializzare e questa è evidentemente una forzatura incredibile di quella che è la stessa direttiva. Poi ogni comune inventa un po' la sua, la adatta un po' e questo aggiunge confusione a confusione. Spiace oltretutto vedere che queste cose accadano soprattutto ahimè in Sicilia, quando la Sicilia è A, una delle regioni dove sono situati alcuni dei principali produttori di stoviglie monouso in plastica e B, a oggi, è una delle principali regioni utilizzatrici di stoviglie monouso in plastica. Ancora una volta si cerca di eliminare un problema e vedremo, e vedremo come questo problema verrà in qualche modo eh, risolto. Um, la parte propositiva allora noi come produttori di, di Stoviglia Monuso siamo convinti che servano alcune cose e che queste cose possono comporre proprio quella che dicevo essere, poter essere una via italiana alla sostenibilità del prodotto. Il tema dell'educazione civica abbiamo capito che è importante, Beh, noi dobbiamo fare la nostra parte in questa attività di educazione diciamo così, al buon comportamento. Questo è un impegno che è certamente anche nostro, che tutto sommato non distingue, non distingue materiali. Ehm... Dobbiamo un po' impegnarci su tutta una serie, adesso non vorrei eh, tediarvi troppo su questi aspetti perché magari possono essere un po' tecnici, però sicuramente alza le mani anche noi, abbiamo le nostre colpe su come sono state gestite le cose negli anni passati anche se tanto che come promo facciamo un certo tipo di battaglia di comunicazione e di informazione, Vuole dire i prodotti forse potevano essere fatti meglio, si potevano fare delle cose che grazie a Dio e grazie anche a questa spinta che stiamo subendo, non lo nego, stiamo, stiamo cominciando a sottolineare. Assolutamente fare. Non dimentichiamo poi che i nostri prodotti sono monoso ma in realtà possono anche essere riutilizzabili e l'eventuale riutilizzo abbatte fortemente e ulteriormente quel famoso impatto ambientale di prodotto, quindi noi siamo anche pronti a scrivere sulle nostre confezioni questo prodotto è monoso sì ma comunque riutilizzalo e vedrai che male, che male non fai. Per noi, quindi il problema non è tanto in questo momento sostenere commercialmente il nostro mercato e i nostri prodotti, perché fino ad oggi hanno avuto un grande successo, ma è effettivamente fare in modo che i nostri prodotti siano utilizzati nel modo, nel modo debito. Eh, di più, eh, le nostre aziende cominciano ad avere al loro interno delle figure che si chiamano LCA experts, cioè delle figure che sono fatte apposta per lavorare sul processo, sul prodotto per far sì che i nostri prodotti siano fatti sempre meglio e in modo sempre più sostenibile ma ancora questi forse sono gli aspetti più importanti, noi dobbiamo e vogliamo impegnarci è chiaro che questo non può essere un impegno solo nostro ma un impegno di filiera affinché i nostri prodotti siano sempre più riciclati perché sono riciclabili ma sono poco, troppo poco ad oggi riciclati. Quindi mi rivolgo ancora a, a, al Presidente di Corepla che comunque sta già facendo tantissimo in questa direzione, poi credo me ne parlerà un po', affinché queste percentuali di, di riciclamenti ma non solo perché ce lo, ce lo chiede Europa. E ancora, e siamo già pronti anche a questo, eh, noi siamo, siamo già pronti ad utilizzare plastica riciclata nei nostri impianti, tecnicamente non è una cosa molto difficile, eh, è una cosa che comunque siamo già pronti a, a fare. L'ultimo, eh, ma certamente non meno importante, ancora una volta, le nostre aziende utilizzano già bioplastiche e siamo pronti, entro il 2023, ad aumentare assolutamente le quote di prodotti, di materiali bioplastici, soprattutto se di produzione italiana e sostenibili eh, possiamo inserire nelle nostre, nelle nostre produzioni. Eh, io ho citato il 2023 non a caso, e vi ho presentato una proposta che non è un sogno, perché tutto sommato questa proposta esiste già e si chiama articolo 1, comma 802 della legge di bilancio che è stata approvata nel dicembre di quest'anno da questo governo. Perché all'interno di quel comma che è lungo e che eh, vi risparmio, ma che in questo momento ma che vi invito a leggere, c'è comunque disegnata appunto questa via, questo percorso alla sostenibilità che è un po' un doppio binario nell'utilizzo di plastiche tradizionali sempre più riciclabili che utilizzano sempre più appunto, i materiali sempre più riciclati e dall'altra parte una crescita delle quote di utilizzo di bioplastiche che siano evidentemente sostenibili e possibilmente eh, italiane. Chiudo quindi eh, con, con un auspicio se posso, anzi eh, forse più di uno. Eh, il primo è l'auspicio che tutta la filiera si impegni eh, all'applicazione di una via logica e sostenibile, realmente sostenibile nell'utilizzo di prodotti monouso, di plastica o di altri materiali che siano, perché il monouso ci piaccia o no, caratterizza comunque i consumi moderni e in certe occasioni è non utile ma addirittura insostituibile. Il secondo auspicio, e quindi rivolgo eh, a chi ci governa, è che a quel famoso articolo 1,802 venga dato un seguito, vengano riempiti grazie anche appunto al lavoro della filiera del mondo del riciclo di contenuti e eh, quelle righe della gazzetta ufficiale e che ci sia un intervento se possibile anche del governo a sostenere quelle che sono tre eccellenze eh, italiane, la produzione e la trasformazione della plastica, l'industria del riciclo e anche la direi nascente, ormai non si può più definire, industria delle bioplastiche nazionali che magari oggi ha effettivamente ancora qualche limite di applicazione ma che probabilmente ha delle grosse possibilità per il futuro. Grazie. Non si può dire che questo intervento non abbia, come si dice, messo i piedi nel piatto, nel senso che vengono fuori, vengono fuori tutte le contraddizioni, tutti i problemi anche angoscianti di prospettiva futura di produzione, di, di, di, di, di scelte economiche, di necessità, che era poi la cosa sulla quale stavo riflettendo da giorni, da quando ho accettato con piacere di moderare questo dibattito, la necessità di conciliare le esigenze ambientali, le esigenze di preservare la, la natura e l'ambiente con le esigenze dello sviluppo e dell'impiego perché qui altrimenti con grande facilità si rischia di spazzar via realtà economiche straordinariamente importanti e ringrazio per essere stato così chiaro ed esplicito persino brutale come è necessario essere Marco Boni nel dare la parola a Antonello Ciotti, Presidente di Corepla che è stato abbondantemente evocato come responsabile della struttura che deve, che che si occupa di riciclare recuperare, raccogliere il, il, questi materiali io devo darvi 10 minuti di tempo altrimenti stiamo qui fino a stasera e il Senato gentilmente a una certa ora ci caccia, prego bene grazie, volevo dare subito un punto di riflessione a Giovanna perché quando diciamo facciamo chiarezza su questa direttiva questa direttiva è stata scritta di corsa approvata di corsissima e ha dei buchi che sono francamente difficilmente comprensibili ad esempio le bottiglie di plastica non sono bandite perché è il prodotto più riciclato in Europa ad oggi, nel 2025 si richiede che si raggiunga il 77% di riciclo, in Italia siamo già oggi oltre il 60% e poi c'è questa clausola un po' divertente perché dice che entro il 2025 dovranno essere prodotte con un minimo del 25% di plastica riciclata. Però c'è stato solo un piccolo, una piccola mancanza, che si sono dimenticati di dire che questa plastica riciclata deve venire dall'Europa. Perché se la plastica riciclata non viene dall'Europa, ecco che l'Europa diventa il contenitore finale di tutti i ricicli fatti in Asia. Per cui una, una legge che dovrebbe spingere il, il, un settore del riciclo in Europa in realtà lo affossa, perché dà dei, degli obiettivi estremamente forti nel 2025, per cui gli, gli industriali europei dovrebbero attivarsi già da ora, però lascia la porta aperta a quei settori est-Europa che hanno dei costi di raccolta e di riciclo con delle, delle qualità sicuramente inferiori alle nostre non comparabili per cui qui c'è da divertirsi per andare avanti verde, verde questo Beh, bene eh. allora andiamo velocemente sulla mia presentazione che volevo far vedere quello che si fa perché quando si parla del sistema in Italia ci dimentichiamo che un sistema industriale del riciclo già esiste con circa 6.000 addetti e abbiamo creato un indotto che dal, 2000 e, dal 1997 quando c'è stata l'approvazione del primo decreto Ronchi si è sviluppata con, degli, eh, con dei traguardi che sono stati sempre raggiunti il primo punto, sempre tornando alla produzione, l'Italia è il secondo il produttore europeo è trasformatore di materie plastiche, per cui ogni azione nel campo della plastica va a incidere nel settore produttivo nazionale. Questo è il, è il quadro europeo, è un quadro molto complesso perché vengono prodotti 17 milioni di tonnellate di imballaggi, ne vengono riciclati solo 7, Corepla si occupa unicamente del riciclo degli imballaggi, per cui c'è un grande settore che è al di fuori della nostra competenza, però noi come Corepla ci comportiamo abbastanza bene. Questo è il motivo per cui c'è stata questa grande diffusione delle degli imballaggi per alimenti. Perché sono tutti in plastica? E anche qui dobbiamo fare, togliere l'aspetto ideologico e andare all'aspetto tecnico. Gli imballaggi di plastica, quando parliamo di sostenibilità, sono generalmente, quando vengono raccolti e riciclati, sono quegli imballaggi che hanno il minor costo economico e il minor costo di sostenibilità. Se misuriamo con emissioni di CO2, sette, un film di 7 grammi da più lunga la vita media del Parmigiano Reggiano a ah, 50 giorni. Per cui, ma di che cosa parliamo? Questa slide successiva ecco, fa vedere l'emissione di CO2 relativa all'imballaggio rispetto all'emissione del, del prodotto confezionato che si perderebbe qualora il, non si usasse l'imballaggio di plastica. C'è una, una bella ricerca fatta da un istituto britannico che dimostra come la differenza tra gli, i cosiddetti eh, supermerc supermercati plastic free e quelli che usano l'imballaggio in plastica sia un 23% di prodotto che viene perso. Allora Dobbiamo anche in questo caso chiarirci quali sono gli obiettivi, se l'obiettivo è raggiungere il, il, la sostenibilità globale, la, la, la, la, la possibilità di perdere del prodotto è estremamente importante. Eh, Importante. Ultima cosa, poi sicuramente il vicepresidente Fortuna ne parlerà, quando si trasforma, si sostituisce una bottiglia di plastica con una di vetro si aumenta il trasporto di oltre il 30% perché per trasportare una, un camion di bottiglie di plastica è equivalente a 30 camion di bottiglie di vetro, perché la plastica viene soffiata sulla fonte e il vetro non può essere soffiato. Tutte queste sono considerazioni che vanno tenute conto. Un altro punto fondamentale, domani viene Greta, spero che ne parli, l'emissione annua per ogni cittadino europeo è di 9,7 tonnellate di CO2, gli imballaggi di plastica sono solo 0,3% di queste emissioni, allora è possibile che tutta la direttiva europea scusate, si focalizza solo sul non uso quando noi abbiamo fatto le sperimentazioni, non abbiamo trovato tutti questi quantitativi nei mari europei va bene veniamo a Corepla perché dobbiamo descrivere quello che noi facciamo nel frattempo il nostro lot, motto è, sempre, è tutti sempre ovunque perché ricicliamo tutta la plastica in tutta Italia in qualunque periodo una crescita fondamentale, fondamentale e esponenziale siamo partiti con meno di 2 kg per abitante anno di raccolta, di raccolta e riciclo l'anno scorso abbiamo superato i 20 kg per cui da 2 a 20 kg in meno di 20 anni è una mappa che parla da sola, ci sono eh, regioni estremamente virtuose come il Veneto, con 24 kg, ma altre regioni come Lombardia e la Campania. La Campania, ricordiamoci di Napoli, delle crisi, eh, dei rifiuti a Napoli, si dimostra in questo caso che quando le amministrazioni e i cittadini collaborano non si possono raggiungere dei risultati importanti. Stessa quota di recupero annuo. Corepla, come funziona? Perché questo è molto importante. Quando noi andiamo a fare la raccolta, o i comodi fanno la raccolta, si effettua un primo passaggio. Tutti questi sacchi gialli, come siamo a Milano, a Roma un po' meno, arrivano in dei centri di selezione e qui avviene un primo fatto, questi sacchi vengono pesati e il comune che ha fatto la raccolta differenziata viene compensato. La compensazione durante il 2018 ha raggiunto 350 milioni che vengono dati ai comuni per sostenere la raccolta differenziata. Per cui il sistema italiano è un sistema di EPR, Restanded Producer Responsibility, in cui il comune è un beneficiario netto. 350 milioni l'anno tornano al sistema plastica poi questa plastica va selezionata perché eh, le, le famiglie, la plastica è fatta da varie famiglie molto litigiose, vanno tenute separate il PET da altri prodotti e questa attività di selezione costa 150 milioni poi La parte della plastica che non ha valore una volta selezionata va in, eh, nel recupero energetico, recupero energetico che viene fatto nei termovalizzatori o nei cementifici. Questo è un qualcosa che costa perché, siccome non ci sono abbastanza impianti di termovalizzazione si spende quasi 50 milioni di euro all'anno. Tutto quello che ha valore viene venduto con delle aste pubbliche, in modo che siano estremamente trasparenti, e i ricavati per noi sono circa 100. 100 milioni l'anno. Il costo di Corepla è molto limitato, sono, eh, circa quest'anno l'abbiamo ridotto a 10 euro a tonnellata di quello che trattiamo, la differenza tra tutte le spese comuni, selezionatori, waste to energy e il, i ricavi viene compensata da questo CAC. Termine bruttissimo il contributo ambientale con AI che è in crescita anno dopo anno perché, perché più si raccoglie, più è necessario compensare i comuni, più ci sono spese da sostenere per la riciclabilità you <laughs> ma che cosa si, si, si ricicla effettivamente il prodotto che più si ricicla è il PET le bottiglie di plastica ogni bottiglia che si recupera ha un valore perché è già venduta le nostre aste del PET sono vendute ogni, ogni, ogni mese e mi fa un po' fatica accettare che un convegno come il nostro sul tavolo ci siano delle brocche e non delle bottiglie di PET che sono molto più sostenibili Va bene. poi dopo ci sono altri prodotti c'è una quantità di prodotto che però viene raccolto e non avviato a riciclo quello è quello spicchio giallo su questo punto noi come Corepla abbiamo iniziato a investire pesantemente perché il nostro scopo è di diventare catalizzatore nell'industria italiana per far sì che questi prodotti non riciclati possano essere riciclabili e questo è il nostro obiettivo tramite l'eco design cioè far disegnare già gli imballaggi affinché possano essere riciclati e tramite un aumento selettivo del CAC per cui chi produce imballaggi non riciclabili paga in qualche modo di più e progetto rivending e questo è quello che mi sta particolarmente a cuore, abbiamo lanciato a Parma un progetto rivending in base al quale nelle macchine del caffè vengono forniti i bicchierini, ma i bicchierini sono raccolti in opportuni sacchi verdi che poi vengono raccolti separatamente e riciclati in modo da poter chiudere, ma c'è cioè bisogno assolutamente della collaborazione del cittadino e del consumatore, che questo bicchiere che viene in qualche modo utilizzato venga raccolto e riciclato per fare eh, nuovi bicchieri. Chiudo l'ultima slide, un confronto con l'Europa e vado velocissimo, si sono nei dieci minuti, la percentuale di riciclo degli imballaggi in Italia è superiore alla media europea supera il target europeo di un, di un bel 5% e non è lontano da quello della Germania che pensate a un sistema di, di deposito delle, delle bottiglie eh, non uso che costa, la cui implementazione è costata 2 miliardi di euro perché quando uno prende una bottiglia a Düsseldorf, la beve in treno, arriva a Berlino e vuole il suo deposito c'è un sistema piuttosto complesso che va implementato. Il problema grande è una slide sotto. La percentuale di recupero dell'imballaggio in plastica in Italia è sì superiore alla media europea, ma è di gran lunga inferiore a quella della Germania perché non ci sono impianti, abbastanza impianti di riciclo, di termovalizzazione. Se grandi città come Roma, come Palermo, come Napoli raggiungessero le quantità di recupero di Milano o di Venezia, avremmo dei problemi perché non ci sono impianti nelle regioni per poterli riciclare. Per cui concludo dicendo che noi come Corepia siamo, stiamo facendo la nostra parte, le attività di ricerca sono estremamente importanti e abbiamo però bisogno della collaborazione di tutta la filiera ma anche del mondo politico che ci deve aiutare a chiarire come poter implementare questa SUP, questa single use plastiche direttiva che è arrivata dall'Europa senza una approfondita valutazione. Grazie. Devo interrompere, sia per poco, questi interventi del mondo delle imprese e delle associazioni perché abbiamo presenti dei deputati che devono tornare urgentemente per in aula e quindi per un saluto, d'altronde qui il Parlamento ci deve dare delle indicazioni e delle opinioni, per un saluto do la parola all'onorevole Mattia Moro e all'onorevole Diego Sozzani. Mattia Moro, Commissione Attività Produttive e poi Diego Sozzani. Prego, donorevole. Grazie, grazie del, dello spazio, grazie soprattutto dell'invito e di, di quello che ci avete raccontato adesso, è stato molto interessante, vorrei poter rimanere di prima, ma purtroppo oggi la giornata abbastanza compressa e quindi ci richiamano molto velocemente in aula. Eh, è un grande interesse per me, eh, quindi a nome del Partito democratico, poter partecipare, poter ascoltare, non solo ora, anzi auspico, che ci sia un dialogo che da qui possa cominciare nei, nei prossimi mesi, perché mh, il Partito Democratico è un partito che ha grandissimo interesse, chiaramente la questione ambientale e la messa al centro del proprio programma. Eh, io stesso a livello personale la sento molto mia, ma da eh, imprenditore, da membro della Commissione di Attività Produttive, il mondo delle aziende dei posti di lavoro è la, la centralità diciamo, della, della, della mia e della nostra azione politica, per cui è fondamentale capire come mettere insieme come giustamente avete indicato quella che è l'attenzione all'ambiente, quella che è invece il pragmatismo per mantenere posti di lavoro, per mantenere un settore che in Italia è così centrale e produce così valore. Quindi è stato... Per me è assolutamente interessante capire quali sono i punti deboli che voi avete sottolineato di questa normativa e da qui in avanti nell'implementazione posso dirvi che auspichiamo che voi vogliate venire a trovarci anche in Commissione Attività Produttiva attraverso delle audizioni che verranno cominciate per poter capire come poter implementare nel modo migliore la direttiva adesso una volta che poi il arrivi anche a livello di aula parlamentare. Il, da questo punto di vista non c'è alcun tipo di pregiudizio da parte del Partito Democratico nei confronti di quelle che saranno le attività del Governo, con il quale appunto su moltissimi temi siamo in fase di scontro e di confronto, eh, ovviamente come deve essere, però diciamo, su un tema così importante come quello dell'ambiente e dei posti di lavoro eh, è necessario che vi sia anche un, eh, una unione di intenti di vedute laddove questo sia possibile. E su questo, come ha sottolineato prima la collega della Lega, ritengo sia l'esempio che stiamo facendo è L'importanza dell'Europa su tematiche di questo tipo, noi siamo fortemente convinti di quello che è il lavoro che l'Europa può fare sia nelle grandi battaglie che, devo, che dobbiamo affrontare in questo, in questo secolo, quindi in cui la battaglia ambientale è indubbiamente una delle prime insieme alla battaglia legata alle nuove tecnologie, legata a quella che è i nuovi lavori e alla difesa dei posti di lavoro, per cui siamo i primi a capire quanto determinate cose vadano affrontate con delicatezza a livello europeo e poi dopo quando vengono portate a livello italiano. Ecco, dal mio punto di vista senza voler ehm, poter dare delle soluzioni perché noi politici dobbiamo al, ehm, ascoltare ed essere a disposizione, quindi io posso soltanto darvi la nostra massima disponibilità ad ascoltarvi eh, attraverso i canali istituzionali, attraverso, fate pure riferimento a me come persona della eh, Commissione di Attività Produttive del Periodo Democratico per la Camera dei Deputati, oltre con, le, con la collega Braga per l'ambiente che non è potuta venire, quindi siamo a vostra disposizione. Grazie. Grazie. L'onorevole Diego Sozzani, colchè della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati. Prego. Grazie, grazie dell'invito. Anche da parte mia, io sono rappresentante di Forza Italia, ho questa responsabilità nell'ambito della Commissione Trasporti, ma essendo un ingegnere ambientale ho una sensibilità dal punto di vista professionale rispetto agli argomenti che sono stati toccati. È chiaro che dopo l'intervento del Presidente del CONAI, che chiude con un appello ai politici, questo è quanto mai necessario perché ogni giorno noi alla come pure penso al Senato, ci troviamo a combattere contro delle assurdità legislative che in un'Italia che occorre del rare invece continuiamo a essere ridondanti con le leggi, anche leggi di tipo assurdo, cioè come in questa iniziativa dopo la battaglia che la Eurodeputata Gardini ha condotto a livello europeo è stata forse colei che ha cercato di... Eh, per capire quali erano gli elementi di una eh, direttiva europea distorta, sbagliata, fatta eh, in modo come è stato da voi esattamente raccontato in un modo assolutamente assurdo, Evidentemente questo eh, non è stato possibile ma oggi con la cosiddetta sensibilità ambientale perché poi oggi si parla di ecosensibilità, sensibilità ambientale, tutte queste paroloni grandi così che fanno probabilmente eh, belli dal punto di vista elettorale non si sa poi qual è la, il contenuto successivo e soprattutto quali sono eh, le ricadute eh, sul mondo produttivo e soprattutto sul mondo della vita di ciascuno di noi. Quindi attenzione! all'essere ridondanti rispetto a questa tematica dell'ambientalismo così diffuso se poi non c'è un'applicazione concreta successiva e quindi lo si dimostra perché io arrivo da Novara Novara, ero Presidente della provincia quindi conosco molto bene la, le realtà eh, del riciclo perché la mia provincia aveva superato il 70% del, del riciclo ma arrivo anche da una terra dove hanno inventato il cosiddetto Mater -b, quindi le aeroplastiche e le bioplastiche che sono applicabili per il momento in un settore in un campo e non in tutti i settori dell'applicazione quotidiana è chiaro che se non si conosce qual è il mondo e qual è lo stato dell'arte e a fronte dell'ambientalismo ridondante come dicevo prima si fanno delle leggi o si vogliono anticipare delle leggi perché qui quando escono le direttive è tipico della nostra nazione eh, o eh, attuarle o attuarle a ritardo in questo caso ci sono delle notizie che ci preoccupano qui sta eh, l'intervento della politica di voler anticipare delle direttive senza tenere conto quali sono i tempi di, del momento delle nostre aziende rispetto a questo tipo di direttive cosa succede? L'ha detto bene il Presidente del Conai che qualora ci fossero dei tempi così ristretti, avete visto qual è stata la polemica sulla Cina in questo, in questo periodo noi dovremmo andare in Cina a comprare tutti i prodotti che servono per applicare questo tipo di direttiva, quindi capite che a favore della morte delle aziende che sono leader in Europa e anche forse nel mondo di, della nostra attività che oggi discutiamo, cosa facciamo? Favoriamo i cinesi. Questo è l'esempio di un'attività eh, assolutamente assurda di una nazione come quella in cui viviamo, ma viva Dio l'Italia lo conoscete voi in questo periodo, eh, penso che cercheremo per quanti in minoranza di cambiarla, non so se ce la faremo ma se al vostro franco.